Questa è la nostra ultima tappa di viaggio. Siamo a Piccapane, un'azienda agricola di Cutrofiano, attorno alla quale si è formata una comunità di viaggiatori e di volontari, guidata da Beppe, un giovane uomo che ha lasciato la grigia Milano per ritornare alla sua terra d'origine. A Piccapane conosciamo Veronica e Andrea, viaggiatori e woofer, che girano per l'Italia con il loro camper piccola Maelia, una coppia davvero interessante in cerca di ispirazioni e di un futuro migliore, esattamente come noi e come molti altri viaggiatori della nostra età. Veronica e Andrea hanno deciso di sposarsi qui con Beppe a fargli da testimone, una buona occasione per fare festa. Cali colori, cali colori, Miero, miero, miero, la la. Cali colori, me cent'anni. Musica, poesia e goliardia non mancano mai durante le celebrazioni dei Salentini. E l'occhio scattitoso è impusimato. Dinanzi a quello specchio maloprato ti piazzi, no, te piazzi, no, orpetto, un po' sicciato. E tutto, proprio tutto, merlettato, te conzi poi lo no petto rimugnato Guardando te giù sotto e eh, qui lo lato, lo stozzo de spilazzo te hai tirato Che fuori a sciopulice, ento picca poro s'allintato mm, e tutto quello cuore un cipriciato a conza s'aggiuuto e diventato ah, auguri <ride> <ride> questo Bravo. è il mio augurio con i nostri colleghi woofers andiamo in giro per il salento e ci lasciamo incantare dalla bellezza dei luoghi nà, come, si trumpa, come si balla, sono momenti indimenticabili, amicizie che nascono durante un viaggio e che difficilmente si scorderanno. In ogni viaggio, però, arriva anche il momento degli addii.